Festival Alta Felicità, il corteo è sceso a Susa, una marea di tende, molti convegni eh, su tanti temi, eh, ambiente, eh, disabilità, eh, migranti, un festival all'insegna dell'intersezionalità quindi, una forte spinta culturale da parte della cittadinanza attiva? È una grande spinta verso la realizzazione di un mondo libero, per un futuro dignitoso, per la salute dei territori e di tutte le persone che li vivono, li abitano, li attraversano. Migliaia di giovani sono arrivati dal climate Social Camp dopo cinque giorni di dibattiti sull'emergenza climatica e su come combattere questa crisi climatica che è all'ordine del giorno. Il Movimento Notav che nasce come Movimento Ambientalista non ha potuto far altro che ecco, incrociare questa moltitudine giovanile con cui all'interno di questo festival 2022 è stata stretta proprio con l'Unione. Oggi andiamo a San Didero. In questa giornata vogliamo dire basta a questo scempio che vuole sottrarre costantemente fondi economici e ambientali per le risorse che sono in verità di tutte e tutti, prima di tutto dei territori e sicuramente di tutti quelli che li abitano. Grazie. Grazie a voi.